Pronti? Benvenuti tutti quanti ad una nuova puntata di Rock for Rookies e benvenuti a questo fantastico speciale di Nat... Perché speciale? In questi mesi ho pensato, ho ponderato tantissimo su quello che poteva essere un bel regalino da farvi di Natale e mentre ci pensavo molti di voi mi hanno dichiarato un problema che effettivamente avete tutti quanti, tutti e molti e la domanda è sempre la stessa Zeb ma come faccio con la mia band ad avere una pagina social fighissima? Zeb ma come faccio ad aumentare la mia fanbase? Zeb ma quando ti devi pulire il culo la mano la passi tra le cose? Dietro. E allora mi sono detto: Hey la fermi tutti. Qua c'è un problema di base. Qua qualcuno ha una band, ma non sa come upgradeare la propria pagina. Abbiamo bisogno di chiamare le forze speciali. Per risolvere questo problema ghiacciante, ho deciso di coinvolgere altri tre youtuber che ci daranno una mano. Stiamo parlando di Sound Goodman, Ronin Academy e 0371 Music Press. Insieme vi daremo quattro trucchetti facili facili da mettere in campo già da domani per rendere le vostre pagine più accattivanti e soprattutto più efficaci sul mercato. Senza spese. Oh oh! Oh oh, Buon Natale cazzo Quello che vi resta da fare è guardare tutto il video E mandarlo anche a tutti i componenti della vostra band O ai vostri amici che hanno una band Per fare un super regalo di Natale Senza spendere niente Prima di proseguire e prima di ingolfarci di panettoni artigianali Vi ricordo di iscrivervi a tutte e quattro le pagine Degli youtuber che hanno partecipato a questo mega video Vi lascio i link in descrizione Direi che possiamo cominciare e Mi permetto di dare il via alle danze Parleremo proprio di contenuti Ragazzi i contenuti Porca di quella grandissima puttana Le pagine social ragazzi sono come una bellissima ragazza vanno coccolate day by day bisogna dedicare loro attenzioni altrimenti loro giustamente se ne andranno ma soprattutto non possiamo infarcirle di contenuti foto video che non servono a niente vi aspetterete da me probabilmente una frase del tipo ehi provate a guardare le grandi band come sono curate le loro pagine e invece no sbagliato perché è molto semplice perché in questo caso stiamo parlando di band affermate se i Foo Fighter postano un video su Instagram dove c'è Dave Girl che fa una puzza beccherà 10.000 like a prescindere perché sono i Foo Fighter se lo farete voi mm, mm, mm, mm. munetevi di una fotocamera anche discreta non per forza super mega costosa e arricchite le vostre giornate in backstage, mentre state suonando, mentre fate qualcosa del vostro progetto in maniera seria, in modo da avere un tot di materiale da pubblicare tutti i giorni una foto, un mini video ma robe ricercate, non stronzate e poi gli hashtag ragazzi, cazzo gli hashtag sono importantissimi, abbiamo un limite ad ogni post per gli hashtag ma è molto importante che siano mirati e che abbiano soprattutto un senso, cercate di creare anche un pretesto per far sì che la vostra fanbase risponda nella sezione commenti al post che avete fatto. Cercate di evitare i selfie e le foto fatte male con il telefono se vi rendete conto che il vostro telefono fa schifo evitate di fare le solite foto del cazzo tutti messi così tutti fighi, tutti seri, tutti perché le fanno tutti, le fanno tutti queste cose. Va bene una, va bene due, ma create qualcosa di diverso create un contesto artistico più interessante ricordatevi che le persone che vengono sulla vostra pagina per la prima volta vedranno prima di tutto la vostra bagnata checa e nei primi 5 secondi loro determineranno se ha senso seguirvi o no quindi banalmente molto d'apparenza loro daranno una scrollata rapida come si fa con i testicoli alle vostre foto e ai vostri video è anche dimostrato che i video spesso e volentieri sono molto più intriganti di una semplice foto perché i video sono dinamici e una foto è statica anche se fosse soltanto un video di 10 secondi fatelo ma fatelo fatto bene dovete annunciare una data fate un mini teaser avete un videomaker che vi può dare una mano fate questo investimento fatevi fare dei mini teaser come dico sempre nei video la qualità va pagata quindi se avete un fotografo portata di mano, un videomaker a portata di mano investite anche su dei mini contenuti su dei video spot, su delle foto da mettere sulla vostra pagina Instagram, non investire solamente sui videoclip, la stessa cosa vale per le storie, avete modo di interagire tutti i giorni con il vostro pubblico fate i sondaggi, fate le domande fate vedere che cosa state facendo, però fatelo intelligentemente, preparatevi qualcosa piuttosto prima, perché guardare un video dove c'è uno che dice eh allora, è perché, eh noi sì, perché le puzze, eh, ci cadono le palle, a noi pubblico ci cadono le palle avete una persona che vi cura le pagine delegate a lui questo lavoro dategli il materiale siete voi stessi a curare le vostre pagine trovatevi un momento della giornata per creare i post siete super mega impegnati perché avete 3000 cose da fare va bene non c'è problema vi prendete due orette nell'arco della settimana programmate i post che escono cadenzialmente ogni giorno curare le vostre pagine oggi significa coinvolgere il vostro pubblico e invogliarli a venire ai vostri concerti invogliarli ad ascoltare i vostri brani bene il mio punto si esaurisce qui sentiamo un po' cosa hanno da dire gli altri ehi tu musicista immagina che non ci conosciamo, cosa che magari è anche probabile, ci incontriamo per la prima volta di persone in un bar e la prima cosa che io ti dico è Luca San Martino ufficio stampa musicale, se hai un singolo da promuovere compralo da me a questo link Bene, ora prendiamo quella fantastica sensazione di chi è stupirla e cosa vuole dalla mia vita e riportiamola alla nostra musica quando scriviamo un messaggio in direct. Fuori ora il nuovo singolo più Link Spotify. Sono qui a parlarvi in questo intervento di una cosa che sui social fa davvero la differenza nel fare una buona impressione professionale del nostro progetto, i messaggi direct. E sappiate che anche da un direct si riesce a capire se quel progetto sa davvero quello che vuole rispetto a qualcuno che invece lo fa in maniera un po' più a braccio per non dire altro Ora, mi permetto di dare qualche consiglio prima di inviare un messaggio in direct, do per assunto fondamentale alcune cose, tipo la grammatica, la punteggiatura ed un corretto uso della lingua italiana. Altre cose fondamentali sono il rispetto e l'educazione, un buongiorno, scusa il disturbo, per favore, grazie, è sempre cosa molto gradita. Diamo un'occhiata a quello che è il progetto che stiamo andando a contattare. Diamo un occhio al suo profilo Instagram, ai suoi post, alle storie in evidenza, alla biografia, se ha un link in bio andiamo a vedere, andiamo sugli altri profili social, se ha un sito andiamo sul sito informiamoci, leggiamo attentamente quello che fa, quello che non fa, eccetera eccetera. Facciamoci un'idea, cerchiamo di capire se davvero ciò che fa può essere utile per il nostro progetto, altrimenti diventa una perdita di tempo per entrambi e se nel caso non ci è ancora abbastanza chiaro, chiediamo informazioni sempre nel rispetto e con fare garbato nello scrivere il messaggio facciamo sempre finta di stare per entrare a casa di quella persona si bussa il campanello ci si presenta magari si piglia si entra senza salutare ci si siede sul divano si appoggiano le belle scarpe sporche sul tavolino di cristallo e poi magari cerchiamo anche di vendere un aspirapolvere mettiamoci sempre dall'altra parte quindi cerchiamo di far perdere meno tempo possibile di dare le informazioni che servono in maniera semplice diretta e il più chiara possibile ringraziamo sempre per l'attenzione, per il disturbo e chiediamoci se io ricevessi questo messaggio. Mi farebbe piacere? Capirei quello per il quale mi stanno cercando? Oppure mi romperebbe le balle? Se la risposta è l'ultima, ripetiamo da capo il procedimento. Bella! Questo è il periodo dell'anno che preferisco perché date il meglio di voi su come farvi promozione, come inviare messaggi a 7000 contatti contemporaneamente nel modo più anonimo e fastidioso possibile. Tutti quanti sotto Natale state facendo le vostre promozioni musicali, avete fatto il nuovo singolo, magari che sa un po' di Natale, magari che sa un po' di Grinch, però giustamente avete bisogno di comunicarlo e di comunicarlo al più presto perché il Natale alle porte sta arrivando. Però ogni anno, per quanta gente noi riusciamo a convincere del fatto che non è quello il modo di fare promozione musicale C'è sempre qualcuno tra i nuovi arrivati Che fa sempre lo stesso errore Ovvero ti manda un messaggio del tutto impersonale Copiato, incollato un migliaio di volte Nella speranza di raccimolare qualche like E qualche streaming Ora dovrò essere stretto e circonciso Come disse quello lì Perché sono entrato di forza In un video di Rock for Rookies Ma quello che vi voglio dire È che fondamentalmente esistono due modi di fare promozione Uno gratuito e l'altro a pagamento Quando penso al modo gratuito di farsi promozione penso al content marketing ovvero alla vostra comunicazione con i vostri follower sui social la produzione di materiale interessante ben fatto mi raccomando che possa essere divulgato costantemente verso i vostri followers in modo da interessarli in modo da creare hype portarli con voi nella vostra vita da artista naturalmente se la vostra vita da artista c'è e non è limitata ad una mezz'ora al giorno ricordatevi sempre che Sam Rider ha fatto una fortuna e sta continuando a rompere i culi ora quasi un milione di ascoltatori singoli mensili fissi costanti ma il suo modo di comunicare non è mai cambiato è sempre rimasto lo stesso continua a fare video in cui canta delle cover e non cerca di venderti niente non vuole venderti niente molti artisti emergenti soprattutto sotto natale quando escono con i dischi nuovi cercano costantemente di venderti qualcosa è un atteggiamento sbagliato non funziona è un modo di fare promozione musicale che non funziona più qual è l'unico problema è che per fare content marketing per fare marketing gratuito per fare promozione gratuita Dovete avere due palle così Dovete saper comunicare Dovete saper creare contenuti interessanti Dovete saper e poter rispondere A tutti i messaggi che vi mandano Anche gli insulti Dovete trattare il vostro pubblico Nel rapporto uno a uno E non uno a molti È così che cresce piano piano La vostra fan base. Lasciate perdere le promozioni a pagamento Per ora Lasciate perdere le ads Le strategie promozionali Quelle a pagamento Quelle in cui ci mettete i piccioli Devono essere orizzontali Ovvero devono comprendere diversi ambiti è troppo duro è troppo pesante non ce la fate e eh ragazzi un vecchio jingle recitava se hai problemi di capelli cazzi tuoi ti tieni quelli la cosa che secondo me non può mancare sul profilo di un artista è una bio fatta come dio comanda la bio dobbiamo ricordarci che non è fatta per chi già ci segue perché chi già ci segue sa già tutto, quindi non serve che andiamo a scrivergli delle cose. La biografia è uno spazio per chi non ci conosce, per qualcuno che arriva sul nostro profilo per la prima volta e deve cercare di capire chi siamo, deve capire cosa facciamo e deve decidere se è il caso di seguirci oppure no. E noi in quelle poche righe ci giochiamo questa opportunità. Secondo me il modo più facile per capire lo scopo di questa bio è immaginare un po' Come se fosse una presentazione che fai agli speed dating, sai quegli appuntamenti che fai dove ti siedi di fronte a una ragazza, hai un minuto per tentare di conquistarla e poi si cambia. In quel minuto tu devi cercare di presentarti e venderti al meglio, eh, convincerla a scegliere te. La biografia è più o meno uguale, quindi è quelle 4-5 righe in cui devi far capire chi sei, oggettivamente, quindi che sei una band e che fai quel determinato genere... Farmi capire anche chi sei, possibilmente, a livello di personaggio, quindi di marketing, rendermi un pochino più affascinante, più di fantasia quello che fai, in modo tale che sia più interessante, più intrattenente. E poi farmi capire un po' che cosa ti distingue dagli altri, cioè perché dovrei seguire proprio te e non le altre miliardi di band che fanno il tuo stesso genere. Questa differenza può essere di stile, può essere magari la tua missione, il perché quella determinata cosa che ti può rendere più simpatico ai miei occhi insomma ci sono mille modi di fare una bio efficace però se teniamo a mente lo scopo quindi che è per degli sconosciuti e che in quelle poche righe devo far capire chi sono cosa faccio come lo faccio e perché sono più figo degli altri riusciamo a fare una bio efficace e quindi aumentiamo di un sacco le probabilità che quando uno sconosciuto arriva sul nostro profilo inizi a seguirci se noi invece tralasciamo la biografia e la facciamo a cazzo di cane la gente arriva sul nostro profilo gratis oppure pagando un'inserzione e poi non ci segue perché non ci capisce una cippa o perché appariamo normali o noiosi o uguali agli altri siamo ufficialmente arrivati alla fine di questa puntata io ringrazio infinitamente Sam Goodman 0371 Music Press e Ronin Academy per aver partecipato a questo mega speciale di Natale, ma soprattutto speriamo tutti e quattro di avervi dato qualcosa in mano da mettere in campo da qui in avanti nelle vostre pagine social. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che arriveranno su questo canale E a proposito di canali, ragazzi, non dimenticatevi di seguire i miei amici 0371 Music Press, Ronin Academy e Sound Goodman, perché se questo vuole essere il lavoro del vostro futuro, beh, loro possono darvi una grande mano. Io vi mando un mega abbraccione e ci vediamo alla prossima puntata. Statemi buo e pace!